Allora, innanzitutto, questo tipo di rilevazione tiene conto dei dati raccolti appunto, tramite la piattaforma Vending Market Monitor, e, ehm, che, come sapete, raccoglie appunto, i dati di 25 aziende, rappresenta il 40% del fatturato del mercato, e poi abbiamo integrato con interviste online a operatori del settore, aziende produttrici, gestori e così via. Eh, di che cosa vi parlo? L'andamento del mercato automatico, OCS i sistemi di pagamento e i trend futuri secondo gli operatori che abbiamo interpellato. Allora Partiamo dai dati del mercato, lo vedete qui, si parlava appunto di una ripresa, è un 12% in termini di fatturato, è un 10,5% in termini di consumazioni, un numero ragguardevole se guardiamo il valore assoluto perché stiamo parlando di 3 miliardi e 754 milioni di consumazioni, e poi il parco macchine che è cresciuto delle 1,97. Dicevo prima, segnali di ripresa, siamo ancora distanti rispetto ai dati del 2019. D'altra parte, l'annus orribilis, il 2020, aveva fatto segnare un 32% di calo di fatturato e un 30% nel calo delle consumazioni. E quindi se andiamo a vedere il trend, c'è stato sì una ripresa, come vedete, però anche dal punto di vista grafico potete subito percepire come ci sia ancora un po' di spazio da, da recuperare. Quindi un aumento del 13,5% per gli snack, e idem grosso modo per le bevande fredde, un aumento del 9%, un po' più del 9% per le bevande calde e i gelati crescono del 13% ma pesano per lo 0,07% complessivo del settore, infatti se guardiamo in questo grafico vedete sostanzialmente come il caldo continui a rappresentare la parte prevalente del vending e, eh, e in particolare all'interno del caldo è il caffè evidentemente che fa eh, segnare un più 8,96%, le bevande fredde che pesano per il 18% crescono del 13,5%, gli snack idem del 13,5% e i gelati come vi dicevo prima del 13,56%. Andiamo un pochino più nel dettaglio delle consumazioni, in particolare parliamo del caldo, del caffè, sappiamo essere l'88% del caldo e vedete appunto come la crescita maggiore sia quella del porzionato che pesa un po' meno perché pesa il 10% del totale delle consumazioni però fa segnare un più 11%, più 11% andiamo a vedere le bevande fredde che come vi dicevo pesano per il 18% complessivo e vedete che la crescita qui è stata del 13,46 e 46, eh, niente con diciamo, eh, andamenti più positivi sebbene il sottosegmento sia più contenuto lo vedete, tè freddo, bevande alla frutta gli sport drink con un 19,65%, anche qui quanto il settore è in grado di intercettare domande crescenti che arrivano dal consumatore di rispondere a queste nuove abitudini che stanno emergendo. E poi ancora se consideriamo le bevande gassate che pesano per l'11% sono prevalentemente le bevande alla cola come sapete che pesano per il 69%, ebbene dicevo le bevande gassate eh, fanno segnare un aumento del 12% e eh, trainato diciamo, prevalentemente da quel 14% delle bevande a gusto cola. Passiamo agli snack, gli snack che come vi ho mostrato prima, pesano per il 14%, qui i consumi sono un po' più diversificati, come vedete, i dolci prevalgono, non di moltissimo, sui salati, 40 a 32%, poi gli snack al cioccolato, che sono quelli che fanno segnare una crescita importante, 17,08, in particolare barrette a base di cioccolato, e poi però interessante è anche il fatto che ci sia un sottosegmento col segno meno, che è il confectionery, in particolare però all'interno del confectionery abbiamo il chewing gum che cala dell'11% e le caramelle che viceversa crescono dell'8,6%. Veniamo al mercato dell'OCS, i dati macro in particolare, vedete una crescita dell'8,27% in termini di fatturato dei 7,66% come consumazioni, anche qui non si è recuperato tutto il terreno che era stato perduto Nell'anno del lockdown, dell'anno della chiusura, dobbiamo sempre ricordarci comunque che eh, il ritorno alla normalità è una normalità che non ci riporta alla situazione e alle abitudini antecedenti, il covid, nel senso che, solo per fare un esempio, quando parliamo di smart working, lo no? smart working c'era anche prima del covid, ma era poco utilizzato. Poi forzatamente lo abbiamo utilizzato, così come la didattica a distanza e così via, e però con il ritorno alle riaperture una parte non piccola di lavoratori continua a fare qualche giorno in smart working, questo ovviamente ha un impatto pesante sul settore e appunto è il settore che tiene conto appunto di questo cambiamento anche delle abitudini, quindi non si torna alla normalità di prima, è una nuova normalità come si è soliti dire, se guardiamo l'andamento appunto per tipologia di canale le aziende OCS fanno segnare appunto parlando di OCS una crescita mentre OCS famiglie fa segnare un calo, comprensibilissimo perché appunto c'è un ritorno negli uffici, sia pure parziale perché non è a tempo pieno e per 5 giorni alla settimana, però ecco, mentre è stabile il canale Oreca. E per quanto riguarda appunto le consumazioni, appunto tornano a crescere, crescono del 7,66, trainate anche in questo caso dal caffè che fa segnare un 8% circa di aumento complessivo. Altro dato, a mio parere, interessante, che tiene conto appunto dei cambiamenti, delle abitudini e delle aspettative dei consumatori, è il tema della sostenibilità. Il fatto che il 94% dei gestori che abbiamo interpellato dichiari appunto di utilizzare almeno un accessorio sostenibile, la dice lunga sul fatto che il settore è in grado di intercettare le domande nuove, le domande emergenti dei consumatori e qui vedete appunto il dettaglio vedete poi con la freccia in verde la crescita rispetto alla rilevazione precedente nell'utilizzo di palette di legno bicchieri di carta plastica carta bioplastica, palette di carta e così via un cenno ai sistemi di pagamento allora qui vediamo un dato che è la distribuzione diciamo, delle, delle, delle, delle, delle, delle, delle, delle caratteristiche che hanno i sistemi di pagamento e vedete che Quasi 9 su 10 eh, hanno allestito il cashless classico, quindi pagamento con la chiavetta, con la tessera, eccetera. 2 su 3 sono eh, dotati di distributori di rendiresto, mentre invece percentuali decisamente più contenute per quanto riguarda l'interfaccia app 20%, il lettore di banconote 17% e il lettore di carte POS che si ferma al 3%. Ebbene, quando noi poi interpelliamo i gestori e cerchiamo di capire quali sono le eh, previsioni che fanno rispetto ai sistemi di pagamento, come potete vedere, nella parte sinistra di questo grafico mostriamo diciamo, quella che è la distribuzione oggi, venduto a chiave, pesa per il 52%. Il venduto a contante pesa per il 44%, mentre è davvero molto marginale il venduto tramite app, 3%, e tramite carta di credito o post, l'1%. Però appunto, come vi dicevo, abbiamo chiesto, interpellando i gestori, quali sono le previsioni nei prossimi tre anni. E allora vedete come sostanzialmente la crescita più rilevante è proprio sugli ultimi due, sulle ultime due voci, in particolare il venduto con app si stima in crescita di 15 punti, cioè passando dal 3% attuale a un 18% previsto e per quanto riguarda il venduto tramite carte di credito, tramite POS una crescita dall'1 al 4%, quindi un aumento di 3 punti percentuali. E poi ancora, quando pensiamo all'utilizzo tramite POS, carte di credito alle app, è attesa una diffusione davvero molto rapida per i pagamenti elettronici, soprattutto quelli via app. Vedete un 55% dei gestori che abbiamo interpellato pensa che ci sarà una diffusione rapida, 39% una diffusione lenta e un 5% invece pensa che non ci sarà un cambiamento significativo. Per quanto riguarda invece le carte di credito POS, vedete la diffusione rapida è su valori più bassi rispetto a quelle che abbiamo visto riferita alle app, 26%, diffusione lenta per due terzi, il 9% pensa che non cambierà moltissimo. Ma perché si aspettano questi cambiamenti? Beh, innanzitutto per la praticità, per la comodità, 78% menziona questo motivo, però il 57% fa riferimento anche al fatto che sono strumenti molto attrattivi per i clienti, in particolare per i clienti più giovani. E poi ancora i gestori investiranno per non perdere le innovazioni disponibili per il nostro mercato. Uno su due, circa il 46%, la pensa così. E poi eh, il 29% ritiene che i gestori investiranno in tal senso per recuperare le vendite che altrimenti perderebbero. Veniamo ai trend futuri. Qui chiediamo come anche negli anni scorsi, di indicare quello che sarà il trend nei prossimi 5 anni agli operatori del settore ed è interessante appunto osservare come prevalga diciamo, l'ottimismo da parte degli operatori. Per il settore nel suo complesso lo vedete 19, scusate, 12% pensa che ci sarà una forte crescita da qui a cinque anni, 42% una lieve crescita quindi un 54% si esprime diciamo, con un discreto ottimismo rispetto alle dinamiche del settore, pur nella consapevolezza che il ritorno alla situazione antecedente 2019 sarà un ritorno complesso, evidentemente. 24% non pensa che ci saranno grandi cambiamenti, cioè immagina una stabilizzazione rispetto alla situazione attuale, e invece i pessimisti rappresentano il 22%, quindi un 20% ci aspetta un lieve calo e un 2% un forte calo. Quindi, eh, è incoraggiante il fatto che gli operatori del settore siano prevalentemente ottimisti. No? Il delta tra in crescita e in calo è più 33%, è un po' più basso rispetto a quello che avevamo registrato lo scorso anno: era un 38%. Ma lo scorso anno non ci si poteva aspettare altro che una crescita dopo un anno così difficile. E veniamo invece all'andamento del fatturato Vending e OCS per l'azienda e vedete appunto che anche qui prevalgono, come dire, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione automatica, eh, gli atteggiamenti più ottimistici, più positivi, il 18% si aspetta un forte aumento, aumenterà molto, 18% e un 50% aumenterà eh, un po', eh, dopodiché vedete che i pessimisti rappresentano il 14%, la parte alta a sinistra nel grafico, per quanto riguarda l'OCS un po' meno ottimismo, perché lo aumenterà molto, pesa per il 2% e aumenterà un po' per il 23%. La risposta prevalente è che non ci saranno grandi cambiamenti. E allora in conclusione, prima di ripassare la parola alla nostra conduttrice, vediamo che cosa è emerso da questa analisi, Cinque punti sono, sono emersi dall'analisi di quest'anno, innanzitutto che il 21% ha, eh, è stato l'anno della parziale ripresa per la distribuzione automatica, abbiamo visto un più 10,5 di consumi e 12,1 per il fatturato è un trend positivo e trasversale per tutte le categorie di prodotto e anche il mercato OCS nel 2021 fa segnare un segno positivo sia in volume che in valore ma abbiamo visto cala eh, il segmento famiglie e cresce il segmento aziende e poi ancora gli operatori del settore si aspettano una rapida crescita, una crescita rapida e importante del sistema di pagamento elettronici e poi ancora da ultimo l'outlook espresso dagli operatori del settore è un outlook positivo, moderatamente positivo ma che in qualche modo è incoraggiante perché è un settore che da un lato ha sempre mostrato grande dinamismo, dall'altro ha saputo intercettare elementi come dire, di cambiamento nelle abitudini dei consumatori, ma è anche un settore che deve, come altri settori, tener conto del contesto difficile che stiamo vivendo. È un contesto caratterizzato da un conflitto in atto, la preoccupazione è molto diffusa, però attenzione perché la preoccupazione dei cittadini è più per le conseguenze economiche legate al conflitto in atto che non al rischio di un'estensione del conflitto stesso. E questo cosa significa? Significa che c'è un'attitudine a mettere al primo posto, lo vediamo nelle tante ricerche che stiamo facendo in questo periodo, il tema della convenienza. Perché nelle situazioni di difficoltà, e non dobbiamo dimenticarci che la pandemia ci ha restituito un paese in cui si sono acuite le disuguaglianze in termini economici, le fratture sociali, tra garantiti e non garantiti, tra abbienti e non abbienti, il tema economico è un tema che pensate prima ancora della guerra, negli ultimi due mesi dello scorso anno, novembre e dicembre, noi avevamo registrato un aumento del pessimismo, perché? Perché ritorna l'inflazione e diciamo, la generazione adulta, matura e anziana sa di che cosa stiamo parlando, i giovani forse un po' meno, e poi l'aumento del costo dell'energia. Poi arriva la guerra e potete immaginare quali sono le strategie di adattamento a questa difficoltà. Contenere i consumi è la prima reazione che le persone hanno. Allora attenzione perché questo è un settore che grazie da un lato al suo dinamismo, alla sua praticità, alla sua capacità di cogliere nuove tendenze, alla sua capacità di rispondere alle aspettative di sostenibilità, sicuramente può avere una prospettiva positiva però c'è anche il tema della convenienza che in questo momento risulta essere il driver principale nelle scelte di acquisto e di consumo degli italiani e quindi dati incoraggianti da un lato ma il contesto che viviamo è un contesto che è pieno di incertezze e quindi eh, grande attenzione al momento che stiamo vivendo. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie, grazie, grazie a Nando Pagnoncelli, come sempre eh, chiaro esaustivo. È un piacere, come sempre, ascoltarla e poi devo dire, per fortuna, delle parole ottim giustamente ottimistiche, visto che ultimamente si sentono solo eh, come dire, delle, degli scenari un po' foschi, invece sono, anche dal mio punto di vista, il momento è sicuramente sfidante, ma indubbiamente tra convenienza e convenience, cosa che il vending è per sua natura convenience, forse riusciamo a spuntarla anche questa volta ma per parlare di quello che sarà il futuro invito a raggiungermi subito sul palco Massimo Trapletti Presidente di Confida Allora vedremo un po' come sta cambiando il settore e dove sta andando l'innovazione, a lei il palco Grazie, buongiorno a tutti Allora io partirò da quello che è per chi non la conosce il, il settore del vending, Pagnoncelli ci ha dato una visione generale dei numeri, io parto dal descrivere non solo quelli che sono i consumi ma anche cosa rappresenta l'industria del vending in Italia. Ricordiamo a tutti che il vending in Italia è leader a livello europeo per numero di aziende che operano nel settore, numero di macchine installate l'esatto numero, l'ha dato Pagnoncelli, 827.000 sul territorio, abbiamo circa 33.000 lavoratori che son, operano tutti i giorni nel settore della, della gestione, quindi dei distributori automatici sul, settore, sul territorio, 25 milioni di consumatori che ogni giorno eh, consumano dai nostri distributori, i fatturati li abbiamo visti, 3 miliardi e 750 milioni per quanto riguarda solo l'automatico e 6 eh, miliardi di consumazioni e 1 miliardo 430 milioni di euro di fatturato. I numeri Pagnoncelli ci ha detto che abbiamo recuperato qualcosa effettivamente nel 2021 abbiamo visto un, una inversione di tendenza, noi nel 2020 abbiamo ottenuto risultato, un risultato del circa 30% in meno di consumazioni e di 31,9% di fatturato che in alcuni periodi dell'anno sono arrivati anche a 60% in meno quando c'è stato il lockdown all'inizio della pandemia, per poi recuperare come abbiamo visto il 12% del fatturato e il 10% nei consumi, Però, un dato importante è che siamo ancora il 23% in meno rispetto all'anno 2019. Che cosa ha condizionato oltre che al lockdown eh, del covid la, il calo dei consumi? Lo smart working, diceva Pannoncelli prima, sarà difficile tornare alla una normalità, ci sarà un new normal? Sì, noi riteniamo che, come tante statistiche dicono, addirittura 4,5 milioni di lavoratori continueranno a non tornare al lavoro saltuariamente e di conseguenza questo condizionerà i consumi, noi siamo proporzionalmente condizionati dalla presenza sui luoghi di lavoro dei nostri consumatori e, eh, e questo lo stiamo notando tutti i giorni perché chi gestisce imprese eh, sta notando che le nuove assunzioni sono condizionate da questo aspetto, i nuovi lavoratori, soprattutto i giovani, la prima cosa che ti chiedono è se l'azienda eh, attua lo smart working, se non c'è diventa un punto negativo e quindi difficile anche assumere nuove, eh, nuove persone all'interno delle strutture stiamo facendo fatica non solo chi produce le macchine o chi produce i prodotti ma anche i gestori a trovare persone che vadano a caricare o a gestire tecnicamente le macchine sul territorio. Il conflitto russo-ucraino ha sicuramente condizionato ulteriormente perché i primi dati dei primi quattro mesi ci davano un ulteriore aumento delle consumazioni però sono tutte condizionate dall'andamento del, del conflitto perché abbiamo cominciato con l'aumento del costo dell'energia elettrica per arrivare poi a un continuo aumento del costo delle materie prime ricordiamoci che i gestori che gestiscono le macchine hanno il 70-75% delle loro persone sul territorio quindi è un'attività logistica condizionata dai costi del, del gasolio, della, della benzina e, e, e chi invece produce quindi tutta la filiera è condizionata dall'andamento del costo dell'energia elettrica e dei materiali. Eh, si fa fatica a seguire, Pagnoncelli diceva qualcuno si ricorda l'inflazione, chi ha più età eh, o è più anziano eh, vi assicuro che avere il 7,5% o il 6,7% come, come danno le indicazioni di, di inflazione è veramente difficile seguirla perché non siamo più abituati a dover cambiare costantemente i listini sia dal punto di vista delle materie prime che sono i prodotti che vanno messi nelle macchine sia dal punto di vista delle tecnologie e il gestore dover andare a trasferire questi aumenti al consumatore finale diventa veramente difficile per il numero 820.000 macchine andare soltanto a cambiare i prezzi sulle singole macchine vuol dire un dispendio di energie impressionante se prima chi intermedia accetta l'aumento quindi è veramente un problema dovuto non soltanto ai consumi ma in questo, in questo momento anche alla redditività che viene erosa sistematicamente. Il, il valore sociale del vending l'abbiamo eh, ancora di più evidenziato nel periodo del Covid perché noi siamo stati considerati come settore essenziali, siamo stati gli unici che potevano portare eh, ristoro alle persone che lavoravano negli ospedali, nelle forze pubbliche, nei luoghi pubblici aperti perché essenziali e vi assicuro che la gestione del, del quotidiano con la paura di far entrare persone strane nella propria struttura non è stato assolutamente facile però il settore, questa, questa crisi ha anche velocizzato le innovazioni perché le, la paura che c'è stato in quel periodo di toccare il distributore per contaminarsi perché la paura era che toccare qualcosa si, si potesse essere contaminato ha sviluppato tante innovazioni tra cui anche le app per poter consumare attraverso lo smartphone eh, direttamente dalla macchina senza toccarla oppure cercando di eh, introdurre delle tecnologie che sanificassero eh, le cap station o il, il, le parti delle macchine di snack dove si venivano a, a prelevare i prodotti, i prodotti dalle, dalle macchine. Quali sono i trend che noi stiamo notando e che vediamo che si stanno sviluppando nel mondo del vending anche perché Pagnoncelli diceva che è difficile tornare al 2019 a livello di consumi, noi siamo convinti che non si possa tornare quindi è il settore che deve modificare le proprie attitudini e le proprie proposte, deve cercare di trovare delle nicchie di mercato che prima magari non venivano considerate e che attraverso la distribuzione automatica si può raggiungere come consumo e che ci permetta di ritornare almeno alla alla, ai, ai fatturati del 2019 se non a livello di consumo perché lo smart working noi riteniamo che soprattutto nelle grandi città sarà difficile che possa essere eliminato, eh, si parla già di quattro giorni su cinque, si parla già di tre giorni su cinque soprattutto nelle nelle località e nelle aziende che sono del terziario e quindi eh, si, ha, si, è si è analizzato che è possibile lavorare in alcuni settori anche da casa e che quando si può controllare il lavoratore questo può rendere, però per noi è un grande danno perché non essendo più il, consumo, cioè il consumatore sul posto di lavoro non può consumare i distributori automatici e quindi qual è una tendenza che noi stiamo vedendo che si sta sviluppando, è la digital experience, intesa come connettività con il distributore automatico, sempre più distributori sono interconnessi con le società di gestione, quindi si possono gestire le funzioni della macchina in remoto, si possono modificare le interfacce utente attraverso i touchscreen, perché oggi è la possibilità di, di eh, aumentare le referenze e il portafoglio dei prodotti venduti al consumatore finale riesce a recuperare parte del fatturato e anche attraverso le app, abbiamo visto che le app Pagnoncelli ci diceva sono ancora eh, poche quelle che vengono utilizzate ma la propensione è quella di svilupparlo perché l'app ti permette di essere connesso con il consumatore finale e di conseguenza non vendere solo quello che c'è nel distributore automatico o creare una fedeltà del consumatore ma riuscire anche a aumentare le proposte di vendita che ci saranno in futuro anche perché la ricchezza che abbiamo come vending è proprio il consumatore finale e poi allargare il vending ad altri segmenti di mercato, soprattutto nei luoghi pubblici. Abbiamo visto che ci sono già in, in Italia 3.000 negozi automatici 24, aperti 24 ore, in questi distributori automatici si vende di tutto, questa tendenza di eh, aprire questi nuovi punti vendita sta continuando ad aumentare, stiamo sentendo, eh, noi come Confida abbiamo creato proprio una divisione all'interno dell'associazione che cura questo, questo fenomeno perché è un, è un fenomeno che è partito parzialmente dai nostri associati ma anche da altre società esterne e di conseguenza lo stiamo monitorando e lo stiamo eh, aiutando anche a, a crescere anche perché riuscire ad andare a intercettare il consumatore non solo nel posto di lavoro ma anche al di fuori è una ricchezza che dobbiamo continuare a uh, Coltivare. Non solo quello, abbiamo visto che anche il PNRR spinge sulla, sulle aree pubbliche di so, sulla, sullo sviluppo sostenibile e nello sviluppo sostenibile ci sono le aree pubbliche intermodali che domani mattina eh, con l'aumento delle, delle esempio, stazioni di ricarica delle macchine elettriche ci sarà, ci sarà la possibilità anche di creare dei punti vendita dove si potrà vendere. Eh, prodotti e creare un'interconnessione tra il pubblico e il privato Altro, eh, altra tendenza che noi stiamo vivendo è quella della pausa pranzo il distributore automatico prima veniva utilizzato soprattutto la mattina il pomeriggio per il caffè o per lo snack eh, domani mattina anche con l'evoluzione delle tecnologie che i produttori stanno mettendo sul mercato si riuscirà a intercettare il consumatore anche nella, nelle aree della pausa pranzo anche perché lo smart working purtroppo in alcuni casi ha generato anche un calo di consumo per le mense eh, che normalmente servono i lavoratori nei luoghi di lavoro e quindi il vending potrà intercettare queste, queste nuove esigenze e eh, le nuove tecnologie permetteranno anche di eh, aumentare i consumi in, quell in quella pausa di lavoro che prima non intercettavano, non solo ci sono anche le evoluzioni dei micromarket che stanno eh, sempre intercettando quei consumi che, che prima erano lasciati a attività esterne al posto di lavoro e lo smart fridge, non solo, il vending col, sempre con l'intervento delle tecnologie della, del touch sta diventando sempre più attrattivo anche per quelle società che vendono prodotti alternativi al food perché nel distributore automatico si può vendere tutto dall'elettronica ai parafarmaci, accessori di moda che prima non si avvicinavano perché non riuscivano a percepire il vantaggio soprattutto perché le tecnologie erano ancora di vecchio stile oggi con i touch che ti permette di interagire con l'utente finale e spiegare il prodotto che hai all'interno questo è molto più possibile e quindi molti settori in futuro lo considereranno il nostro settore proprio per le 820.000 macchine installate sul territorio come un canale alternativo e potenziale per lo sviluppo. Altro trend importante è quello della sostenibilità, sappiamo che il Governo è concentrato eh, proprio su questo tema, sui finanziamenti di questa, di questa sostenibilità e il nostro settore già da tempo si sta muovendo per risolvere alcuni problemi dal risparmio energetico che era già iniziato prima della, della pandemia alla, eh, dal 21 di marzo le nuove regolamentazioni hanno inserito l'etichettatura dell'energia e quindi eh, hanno, hanno permesso di, di mettere un, un boost alla tecnologia per aumentare la sostenibilità a livello di consumo energetico proprio perché è uno dei punti importanti del, del programma anche del Governo e soprattutto della, della, della certificazione F-gas, che è la nuova, eh, i nuovi gas che vengono introdotti nei distributori automatici che cercano di eh, ridurre eh, con l'ecodesign l'inquinamento anche nel nostro settore come in tutti gli altri. Altri prodotti importanti che vengono inseriti nei distributori automatici proprio per il discorso sostenibile e sono i, i nuovi packaging che vengono eh, ecocompatibili, facciamo l'esempio delle bottiglie PET che sono ormai già quasi tutti riciclate al 50, con materiale riciclato al 50% alle capsule compostabili e eh, ai prodotti nuovi che giustamente Pagnoncelli dice il settore è molto attivo e, e percepisce la richiesta del consumatore finale eh, è vero perché nel distributore automatico vengono inseriti sempre di più prodotti salutari, biologici, vegani, chilometro zero, eh, free from. Altra cosa importante è che per quanto riguarda la sostenibilità del nostro settore Confida ha da, da tempo ha attivato un, un progetto che si chiama Vending Sostenibile condividendo le buone prassi che sono ormai 50% delle aziende associate con tutti gli stakeholder, soprattutto gli enti pubblici e le istituzioni, addirittura istituendo un premio per quanto riguarda il Cresco Award insieme a Sodalitis e ad ANCI, in modo che si possa premiare il comune che abbia un'attitudine per quanto riguarda gli istituti automatici migliore nel caso della sostenibilità. Ed infine, ma non per ultimo perché noi lo riteniamo un fiore all'occhiello di confida, è il progetto rivending, noi ci siamo battuti tantissimo anche con il governo per far dare una certificazione anche da parte loro di questo progetto, noi abbiamo 820.000 macchine, 25 milioni di consumatori che possiamo educare al riciclo del prodotto plastico non siamo riusciti a farci ascoltare da parte del governo perché non hanno capito che il nostro settore è un settore dove i componenti plastici che vengono utilizzati sono tecnici, noi abbiamo cercato di farlo insieme a Corepla e Unionplast spiegando che educando il consumatore attraverso dei contenitori a, a, utilizzandoli a, a, a riciclare il 100% dei componenti plastici utilizzati si poteva ricostruire un, un bicchiere, una palettina per n volte senza dover arrivare all'eliminazione nel nostro settore. Oggi noi, il governo dal primo di marzo ci ha proibito l'utilizzo delle palettine che sono per noi un componente tecnico Avevamo sette società che rappresentavano la leadership a livello mondiale per la produzione di queste palettine, eh, oggi si sono trasformate in società che importano dalla Cina e dall'India prodotti in legno che non sappiamo da dove derivano e che tipo di certificazione hanno. Quando noi avevamo già lo strumento necessario per poterli poter, poter riutilizzare, sia il bicchiere che la palettina sono fatti con lo stesso materiale che è polistirolo compatto e abbiamo già fatto i test per poter riprodurre palettine e bicchieri riciclando al 100% la materia prima, non l'hanno capito, il 97% dei consumi che facciamo nel vending viene utilizzato nel chiuso, quindi se la direttiva europea mirava a non inquinare il mare noi non potevamo farlo perché il 97% viene ritirato da società municipalizzate. Di conseguenza noi continueremo a sviluppare questo progetto perché vogliamo eh, educare anche il nostro consumatore al riciclo perché è quello che è effettivamente lo spirito della direttiva europea e, e, e già abbiamo 10.000 eh, contenitori sul territorio italiano. Continueremo a insistere perché Confida è il promotore di questo progetto sperando che nel, nel PNRR venga considerato che questo settore è veramente oltre che essere, avere un aspetto sociale può avere anche un aspetto educativo per il consumatore. Grazie. Grazie a Massimo Trapletti, la fermo un attimo e le faccio una domanda prima di lasciarla andare. Eh, è interessante quanto avete detto rispetto anche all'utilizzo delle, delle carte di credito e dei nuovi sistemi di pagamento perché quando lei parla di consumatore quanto oggi il vending conosce il suo consumatore? Purtroppo no sì. sì noi lo conosciamo bene il nostro consumatore il problema è che il settore è filtrato noi non riusciamo a Intercettare, cioè noi sappiamo quali sono le esigenze del consumatore, ma spesso e volentieri i nostri operatori devono trattare con persone che intermediano questa eh. conoscenza. Di conseguenza è difficile arrivare a proporre qualcosa che può interessare l'utente finale. Questo è un problema perché il consumatore eh, lo, noi lo studiamo attraverso anche le società di ricerca verifichiamo le, i processi dei consumi e i cambiamenti dei consumi però riuscire ad arrivare con le attrezzature soprattutto attraverso i nostri operatori non a si proporre sente. si sente male? Sì, adesso si sente riuscire attraverso eh, i nostri operatori a soddisfare l'esigenza del consumatore è veramente difficile perché siamo intermediati noi spesso e volentieri parliamo con la pubblica amministrazione ma parliamo con il referente della pubblica amministrazione che magari non conosce le esigenze del, delle persone che visitano il luogo pubblico, parliamo con il referente della, de, di un'azienda che guarda un aspetto magari solo economico certo. del servizio e non quello che effettivamente il consumatore sarebbe disposto a comprare. Però mi sembra di capire che sia le nuove tecnologie sia la possibilità di creare delle app ad hoc permetteranno poi una condivisione dei dati, è un sbaglio. Vero, questa è una tecnica che noi stiamo utilizzando come settore per riuscire comunque ad offrire qualcosa di diverso al consumatore. Quando noi siamo filtrati però abbiamo la possibilità attraverso la tecnologia di superare il filtro questo ci può aiutare ad aumentare i nostri consumi ed è quello che tutti gli operatori stanno facendo e chi produce le tecnologie sta dando al nostro, al nostro operatore questa possibilità. Beh, anche perché, come dicevamo prima, dal punto di vista del, del cliente finale, la convenience è l'aspetto, cioè il fatto che sia comodo, è l'aspetto vincente del vending, ancora più dei costi. Si alzano i costi, me ne accorgo, non me ne accorgo. È comodo, posso pagare con una carta di credito, con l'app, eccetera invece in questo caso è, è un fattore di, di, di vincita di, e quindi probabilmente oggi è meglio per diventare un touch point, oggi si parla quando si parla di distribuzione voi siete l'ennesimo touch point che può utilizzare un brand per comunicare e arrivare al proprio cliente, è chiaro che questo diventa ancora più interessante per il brand nel momento in cui puoi portarti a casa i dati di quel cliente che accede alla tua macchina. E' il motivo per cui gli operatori rispondono a Ipsos dicendo che lo sviluppo delle app future sarà molto importante e molto veloce. Si parla tanto di big data, Esatto. E i big data sono fondamentali per poter offrire all'utente finale e capire la necessità e fare delle proposte. È vero che deve cambiare anche il settore perché utilizzare i Big Data non è facilissimo. Più, numero, più numeri di app saranno sul mercato più necessità di cambiare o di inserire talenti all'interno delle aziende che incominciano ad analizzare questi dati e poi possano proporre alternative al singolo consumo che può essere il caffè o... e già le tecnologie comunque lo permettono perché anche i distributori automatici oggi a differenza di prima io faccio sempre l'esempio della McDonald's noi andavamo, avevamo un listino un fisso che uno vedeva e decideva quale prodotto comprare, oggi la tecnologia è cambiata ci sono tutti gli smart i tablet dove l'utente sceglie e il tablet gli propone alternative così sta succedendo nei distributori automatici dove da un distributore automatici puoi avere 350 ricette differenti dove il consumatore può decidere che cosa, com, come comporre la sua bevanda e che cosa pagare. Quindi il filtro iniziale lo dobbiamo superare attraverso la tecnologia e le app. Grazie grazie e complimenti, un applauso a Massimo Trapletti. E, eh, per concludere commentare quanto abbiamo sentito fino ad ora... Abbiamo deciso di invitare eh, tre rappresentanti di tre grandi aziende che rappresentano un po' come dire il fulcro di questo settore. Quindi eh, mi sposto dalla cassa che temo, faccia un po' di ridondanza. E quindi invito Silvia Molinaro, direttore vendita Autovom di Coca-Cola. Buongiorno Silvia. Prego. Fabrizio Nicosia, Sales Manager HDM Vending di Perfetti Bammelle. Ben arrivato, prego, si accomodi. E Davide Celin, direttore vendite canale OGS Vending di Lavazza. Buongiorno, prego. Sì. Allora, io comincerei con, eh, con Silvia Molinaro. E, eh, abbiamo visto e abbiamo sentito sia da parte del Presidente eh, di Confida sia da parte di Nando Pagnoncelli alcuni numeri, qual è il punto di vista di, di Coca Cola, cioè come stanno andando i consumi e come si è cambiato qualcosa dopo la pandemia. Eccoci qua, allora buon pomeriggio a tutti, direi che è bello anche ritrovarsi dopo qualche anno insomma tutti insieme in questo settore che sicuramente ha dimostrato grande tenacia durante gli, questi anni di, di pandemia e tuttora devo dire che eh, nessuno, meglio del professor Pagnoncelli, ci può raccontare che cosa effettivamente è successo nel mercato devo dire che ci ritroviamo su, su, tutti, eh, su tutti i numeri che, che abbiamo visto sicuramente una, una nota di quanto sta accadendo è che il consumatore sta cambiando è un consumatore sempre più esigente sempre più veloce, che vuole tutto e subito molto più velocemente se noi pensiamo a noi stessi come dei consumatori credo che lo possiamo dire ci sono anche dei trend che stanno avanzando e che si vedono fortissimo eh, anche nel, nel mercato vending, primo fra tutti il consumatore dopo le abbuffate del periodo di lockdown e quindi il famoso comfort food mi siedo sul divano ordino, mi mangio un hamburger patatine e patatine e mi bevo una bella coca cola In e sì, con l'hamburger sicuramente e quindi eh, diciamo eh, dopo questo il consumatore oggi sta cercando prodotti a zero zuccheri, zero calorie o comunque con un basso livello di, di calorie all'interno. Quindi questo del, del, diciamo del delle zero è sicuramente un trend fondamentale ed importante e devo dire che anche noi abbiamo parlato prima, abbiamo visto quanto stanno crescendo le cole, eh, rappresentando noi in Italia circa l'85% delle cole posso dire che effettivamente è quello che abbiamo registrato, stiamo crescendo e stiamo crescendo tanto con i nostri prodotti zero e continuiamo a lanciare prodotti zero ancora sul mercato. L'altra cosa di cui abbiamo sentito parlare tanto è la parte di sostenibilità, noi come Coca-Cola HBC appunto eh, già abbiamo immesso nel mercato il 100% di eh, PET riciclato, eh, quindi tutte le bottigliette che, che trovate sul mercato dei, dei nostri brand sono eh, fatte in plastica riciclata, abbiamo fatto un grosso investimento eh, che annunceremo a breve per produrre internamente l'ARPET e questo è diciamo, la dice lunga su quella che è la direzione e il consumatore oggi chiede, sceglie vuole eh, brand e eh, prodotti che possano raccontare una storia di sostenibilità, quindi queste sono un po' le cose che noi in questo momento leggiamo sul mercato. Quindi se ho capito bene, salutistico in, in generale e l'attenzione alla sostenibilità corroborata proprio dalla scelta, vedo lì, FiusD è vostro, vero? Sì che è una... questa è la versione zero. La versione zero. Io sono non... il consumatore tipo direi. Sì, pure io. <ride> Bene, passiamo a questo punto: passiamo dalla, dalle Cole, da Coca-Cola a Perfetti Vammelle Sì, buongiorno a tutti. Eh, anche Perfetti, diciamo che eh, è molto attenta a quella che è la sostenibilità e eh, anche il senza zucchero. La maggior parte dei nostri chewing gum e anche caramelle. Eh, sono senza zucchero sono prodotti funzionali e sempre di più il trend eh, è quello e sarà quello c'è molta attenzione da parte eh, dell'azienda c'è molta attenzione da parte della ricerca e sviluppo a questo trend e i consumi eh, sono, sono sicuramente eh, in crescita nell'ultimo periodo naturalmente parliamo del periodo post-covid eh, i nostri prodotti sono, eh, sono prodotti soprattutto di impulso no? eh, e quindi vedo qua eh, l'affluenza eh, il primo giorno anche della manifestazione c'è veramente molta voglia di ricominciare da quello che, che sto notando e di conseguenza anche, anche quello che è il mondo dello snack in generale ma del confectionary eh, di confectionary gratificante anche dove, eh, dove diciamo la persona non si siede sul divano ma magari anche un po' scena, anche sì, eh, esatto, in macchina o in tutti i luoghi comunque di consumo, di, di lavoro eh, o di svago eh, abbiamo appunto dei prodotti dagli integratori alimentari alle multivitami, ai multivitaminici, quindi siamo molto attenti a quello che, che è il trend di questo periodo post-covid soprattutto. Ecco lo spiega così il fatto perché ho visto che chewing gum e caramelle vanno meglio le caramelle del chewing gum perché appunto siamo più alla ricerca di prodotti, cioè tra abbiamo trasformato il comfort del divano al comfort della, della caramella che magari dà più soddisfazione o Sì po'... questo è vero, esatto è proprio così ehm, però c'è anche un altro fattore che è eh, sfatare dei tabù e quindi quello che un chewing gum eh, faccia meno bene diciamo no? chi, chi non, eh, non ha detto che il chewing gum si attacca ai denti è nemico dei dentisti eh. stiamo facendo appunto anche un lavoro su questo per riabituare e far capire meglio eh, i valori e anche eh, sia valori diciamo, funzionali soprattutto eh, di un chewing gum perché questo è molto importante Beh, credo che l'assenza di socialità e le mascherine non abbiano aiutato la vendita di chewing gum che spesso sono utilizzati al posto del dentifricio in situazioni, diciamo, per prevenire la litosi. Questa, la poca socialità, ha sicuramente influito negativamente a, a un, eh, diciamo una performance negativa e dove abbiamo visto anche nei dati di prima della nostra categoria merceologica. Ma voi non fate solo, car cioè non distribuite solo caramelle? Allora, nel vending, fortunatamente no, ma anche a livello strategico abbiamo deciso 21 anni fa eh, di entrare nel mondo del vending eh, appoggiandoci anche a dei partner commerciali e delle multinazionali eh, abbiamo lo stand proprio qua dietro quindi abbiamo multinazionali come Kellogg's abbiamo eh, aziende italiane come Amica Chips come Lago eh, dove l'obiettivo è proprio quello di dare un servizio ai nostri clienti eh, con prodotti e con innovazione perché quello che ha bisogno secondo me il canale nella nostra filiera è proprio quella di un'innovazione con la sostenibilità e anche con dei valori importanti. Grazie, poi torniamo per capire dove, dove piazzate, quali sono i nuovi luoghi, però adesso torni, rimaniamo, alla fine dopo c'è sempre il caffè e quindi con la vazza voi siete eh, ovunque con, con il vending, quali sono dal vostro osservatorio gli andamenti dei consumi e come è cambiato il vostro consumatore dopo la pandemia? buon pomeriggio a tutti anche da parte mia eh, allora, se parliamo di numeri devo dire anch'io che eh, quindi parlando di caffè e di bevande calde ci ritroviamo molto bene nei numeri eh, raccontati dal professor Pagnoncelli quindi anche noi abbiamo visto questo tipo di dinamica eh, negli anni, quindi nel 2021 eh, rispetto al 20 e rispetto al 19 i eh, vending, l'OCS hanno rimbalzato in modo positivo eh, nel, nel 2021 dopo chiaramente un anno molto difficile come il 2020. Se parliamo di fatturati però, per fortuna abbiamo visto qualcosa di meglio, eh, per dire due numeri, noi siamo cresciuti del 13% nel canale eh, 21 su 20, ma soprattutto abbiamo sfiorato nel 21 i numeri del 19, quindi siamo sotto di soli 6 punti. Questo non perché eh, siamo dei fenomeni, ma perché, eh, e credo che sia una bella storia da raccontare, eh, abbiamo molto accompagnato i nostri clienti, le società di gestione nel tentativo di portare in un canale che è tipicamente del fuori casa il vending, l'OCS anche dei pezzi di consumo famiglia di consumo casa no? quindi molte società di gestione hanno esteso l'offerta tipica dell'OCS delle, delle capsule, del porzionato anche verso il consumo famiglia hanno aperto dei siti di e-commerce hanno aperto dei punti di vendita fisici e questo ha molto aiutato eh, a compensare il calo Uh, Del core business, quindi dei distributori automatici classici. La interrompo un attimo per una cosa assolutamente di servizio: che segnalo alla regia perché qui abbiamo, non so se lo sente, un'onda sonora. Sentiamo un'onda sonora molto forte quando parla l'ultimo speaker da questa cassa. Sentivamo un po' sotto le onde del riproviamo. mare, riproviamo, no no ma credo che abbiano sentito tutto ma era giusto perché magari era un Grazie. po' fastidioso. Quindi dicevo un pezzo di consumo famiglia, di consumo casa che ci siamo portati dentro, dentro al canale, credo che questo sia interessante non solo perché è stata una risposta a un calo di, di consumo, a un calo di fatturati appunto nella parte tradizionale ma perché in qualche modo racconta anche di una direzione. Che il canale può prendere, abbiamo sentito parlare di app, di conoscenza del consumatore. Ecco, se lo conosciamo, poi è chiaro che va stimolato eh, con delle proposte. E credo che in futuro la possibilità di intercettare e di accompagnarlo anche in altri momenti di consumo possa essere una delle leve strategiche eh, e delle leve di sviluppo. E non mi rispondo segmento. alla prossima domanda. Eh? Assolutamente, fermiamo, non voglio svelare. Fermiamoci qui. Bene, e infatti la prossima domanda, ma a questo punto continuo con lei visto che aveva già cominciato, quali sono i nuovi luoghi? Perché abbiamo visto un po' il Presidente di Confida ha un po' accennato qua e là, però effettivamente è vero che c'è più smart working, però ci sono magari anche gli hub per il lavoro in comune, no? e ci sono gli spazi, i nuovi palazzi che stanno aprendo con degli spazi anche lì di, eh, per fare smart working ma non a casa propria, perché diciamocelo, non è tutta sta meraviglia lavorare da casa, almeno per le, per le signore presenti sanno che rispondono al telefono e stendono i panni, cioè non, non è cambiato niente, ci lavora 24 ore su 24 anche gli uomini, bene, buono sapersi che quando si spegne il video si sta facendo dell'altro beh, a parte questo, effettivamente quali sono questi nuovi luoghi dove oltre al canale famiglie che, però me lo deve spiegare meglio come funziona il canale famiglia. ma semplicemente, dicevo prima o un'estensione della proposta tipica che si fa nell'ufficio oppure, ripeto, molte società hanno diversificato, prendo eh, delle piattaforme di e-commerce o dei punti di vendita fisici no? estendendo la loro offerta anche a questo tipo di consumo ma non c'è solo la famiglia eh, abbiamo sentito raccontare prima di negozi automatici di hub in cui magari il lavoro agile trova eh, una nuova collocazione eh, credo che però il canale abbia bisogno di vedere in quello che è il suo tipico luogo no? eh, non ricordo la percentuale ma Credo che quasi il 90% del fatturato del canale lo faccia nel luogo di lavoro no? ah, sì. e credo che per un bel po' ancora sarà il core business. Ecco, Credo che, e lo raccontava anche un po' il presidente Trappetti prima, eh, diventi decisiva la capacità di vedere, di trasformare un luogo, il luogo di lavoro, in tanti luoghi diversi. No? Quindi il luogo di lavoro che può diventare un piccolo bar se abbiamo la capacità di intercettare magari la prima colazione che prima il consumatore faceva a casa piuttosto che al, punto, al bar potrebbe diventare un piccolo ristorante proprio perché eh, l'Italia è fatta di tante piccole e medie aziende dove tipicamente magari una ristorazione difficilmente può trovare, può trovare soluzione. Eh, perché no, l'azienda potrebbe diventare anche un punto di consegna per appunto il consumo a casa un'altra volta perché magari mi prendo quello che mi è necessario per una cena veloce o per quelle 3-4 eh, beni necessari no? e quindi un punto di, di consegna, ecco credo che la capacità del canale debba proprio essere quella di intercettare eh, queste, nuove, queste nuove tendenze e di trasformare il luogo tipico del, del suo core business quindi il luogo di lavoro intatti sotto luoghi diversi no? e intercettare in questo modo dentro al luogo di lavoro consumi che prima avvenivano in altre modalità d'altra parte se pensiamo come eh, il mondo della distribuzione alimentare si stia avvicinando velocemente al vending pensiamo agli Amazon Go cioè di fatto al cui interno Starbucks negli Stati Uniti ha piazzato effettivamente delle macchine di distribuzione automatica. Cioè questa integrazione e la creazione di nuovi ecosistemi per, appunto, per avere un aspetto di convenience che eh, dia la possibilità al consumatore di trovare quello che vuole quando e dove lo vuole. E Quindi dall'online all'ipermercato, parlando di food, alla ristorazione, ma anche a tutto quello che è automatico, perché è vero che il servizio è importante, le persone nel punto di vendita eccetera, ma c'è anche una parte di noi, e non di consumatori ma proprio di noi, che ha dei momenti in cui in realtà vuole velocemente, subito e senza nessuna interazione umana, perché non vuole parlare con nessuno, in linea di massima perché sa esattamente come vuole e quando vuole. Oltretutto aggiungo anche, ma magari lo diranno i colleghi eh, che, che adesso intervisterò, era partito anche tutto il discorso degli alberghi, degli alberghi low cost dove di fatto la distribuzione automatica aveva proprio un ruolo di ristorazione e sostituzione alla ristorazione e dove di fatto potevi trovare e lì anche l'industria ha un ruolo anche nello studiare dei prodotti che siano piatti pronti eccetera, più adatti per il vending e quindi un riscaldamento veloce, facile, con dei packaging che sono per l'appunto sostenibili. Quindi dal mio, punto, dal mio osservatorio del mondo del retail sicuramente le opportunità per il vending sono tantissime, perché se parliamo di food è una cosa, poi ci possiamo aggiungere anche il non food, dove obiettivamente la tecnologia ha un ruolo, ma è l'importante vestire la macchina, per non parlare della comunicazione. Che oggi siete in grado di fare con i vending. Ma questo vabbè, lo dico da giornalista, ma non devo parlare io, dovete parlare voi. Quindi i nuovi luoghi per il vending e qui ritorno a Silvia Molinaro di Coca-Cola. eccoci eh, sì, devo dire che personalmente anche io ho una visione molto simile alla sua, perché credo che questa pandemia, questi anni che abbiamo vissuto abbiano in realtà già portato questo, questo canale a, verso un'evoluzione, è vero è pur vero che il canale è immenso, abbiamo visto un po' di numeri prima e quindi non è un'evoluzione che avviene in due anni, però ci sono delle cose che in questo momento si stanno affacciando sul mercato, gli H24, ne abbiamo eh, parlato poc'anzi, rispondono esattamente all'esigenza del consumatore di avere un'offerta variegata in un posto dove possono attingere a tante cose diverse quando scelgono loro in totale sicurezza, eh, ma penso anche alla trasformazione che sta avvenendo eh, in tanti luoghi, l'abbiamo appena menzionato, oggi la vending non è più solo nel luogo del lavoro ma la possiamo trovare in tanti posti diversi, pensate adesso nell'autostradale e quindi in qualche momento abbiamo... Eh, bisogno di un caffè preso al volo piuttosto che una bibita e quant'altro abbiamo accesso immediato e questo è il consumatore che ci dice voglio trovarlo anche lì, voglio avere una pausa veloce e poi tanti altri posti, la grande distribuzione anche lì, la piccola distribuzione anche lì spesse volte si trova la, la vending, appunto, da cui eh, attingere in questo caso molto spesso con il caldo e magari con le bevande che sono più eh, per, per una pausa veloce o per un'esigenza magari contingente. Penso anche qui alla sosta in autostrada, l'ho detto: cinema, palestre e quant'altro. Quindi, questo mercato. Dal nostro osservatorio di, di Coca-Cola lo vediamo già in forte, veloce e costante evoluzione, la digitalizzazione di cui immagino eh, parleremo, avremo occasione di parlare poi, eh, è sicuramente un altro aspetto da considerare che darà una grande mano, una grande spinta appunto a questo eh, cambiamento che mette al centro il consumatore e questa è una cosa rilevante perché eh, ribadisco in un momento in cui il consumatore si sta spostando su voglio avere tutto subito qui e ora eh, il vending è esattamente il canale eh, che risponde a quella esigenza e quindi è un canale in cui noi personalmente crediamo e, e punteremo tantissimo nei prossimi anni. Grazie, e... perfetti che dice? Io dico che eh, l'innovazione da parte eh, dei fabbricanti e produttori di distributori automatici eh, possa veramente dare una mano, è un percorso che è iniziato ormai da, da qualche anno, ma secondo me negli ultimi anni, nel periodo Covid, è accelerato questo, questo progetto. Cosa, cosa intendo? Intendo dire che eh, le app dove, dove precedentemente Massimo, il presidente di Confida, Trapletti ha accennato, eh, quindi... L'aiuto ai sistemi di pagamento, l'aiuto a derogare prodotti nuovi e anche in maniera differenti, ma penso anche alla telemetria, penso e spero che nei prossimi anni ci sia un'evoluzione e una velocità anche nell'inserimento nei distributori automatici della telemetria che può consentire comunque al, al cliente di essere più flessibile anche nell'intercambiare i prodotti all'interno della macchina. Eh, cosa mi aspetto, luoghi, luoghi nuovi eh, ce lo siamo già detti eh, tutti, tutti stiamo parlando di H24 dove giorno su giorno ne stanno nascendo tantissimi ma eh, penso che in questo momento qua bisogna anche far viaggiare un po' la fantasia e rischiare anche magari nuove location no? io faccio un esempio di, della mia azienda dove con colleghi che si occupano eh, di, altre, di altre divisioni qualche anno fa eh, ho visto una linea enorme all'interno di Media World, di prodotti confectionery, ma chi avrebbe mai pensato? Quando sei a un limite, quando già sei arrivato a una quota di mercato abbastanza alta, devi un attimino eh, far andare un po' la mente e la fantasia. No? E quindi qui io mi immagino anche, io vedo dove abito io, eh, in un complesso eh, importante anche. All'interno della hall eh, c'è una lavagna dove mi permette di acquistare eh, prodotti e fare l'ordine addirittura prodotti di altre aziende. Posso anche interfacciarmi col mio amministratore di condominio. Eh, quindi, ma ce ne sono tantissime di queste lavagne. E quindi dico, ma perché non mettere un distributore intelligente, uno smart dove prima di salire in casa eh, mi sono dimenticato di a postare il latte per fare l'esempio e me lo prendo col mio beige, con il mio beige o con la mia app e, e lo porto su in casa quindi io dico sempre che siamo l'unico canale che dà un servizio a casa dei nostri clienti non sono loro che vengono da noi ma siamo noi che andiamo da loro e questo dobbiamo approfittare di questa, di questa opportunità eh sì, perché voi riuscite ad essere nel momento in cui vi accordate appunto con le nuove abitazioni che eh, predispongono uno spazio proprio per il vending, essere ancora più veloci dei gorillas che consegnano comunque in 10 minuti, perché voi dovreste essere a distanza di un ascensore. Cioè e questo certo. è fantastico in questo momento dove appunto un cliente, anche, anche il cliente italiano che era un pochino meno avvezza a usare carte di credito e siti online dura, ha fatto un'evoluzione è passato dall'essere un bebè dell'online ad essere perlomeno un adolescente dell'online e quindi vogliamo lasciare tutto ad Amazon? Direi di no, anche no, anche no. Ecco, sulla tecnologia cosa rispetto ai. La, la fiera è l'occasione per noi, parlando di tecnologia, di digitalizzazione, eh, di presentare un'app. In realtà la cosa più particolare. Slide. Qui c'è la slide. C'è la slide, ma posso anche raccontarlo? Eh? Non... No, perché ho, ho invertito la mazza. Ma intanto la racconto, poi quando arriva. Okay. Dicevo, la fiera è l'occasione per presentare al canale la nostra app Piacere Lavazza che in realtà è già una realtà affermata che molti consumatori stanno utilizzando in altri canali e la particolarità è proprio questa, che l'app accompagna e segue il consumatore in tutte le sue occasioni di consumo quindi i consumatori che utilizzano app, l'app Piacere Lavazza raccolgono punti, chicchi nel nostro caso eh, sia eh, eh, acquistando un caffè al bar raccolgo chicchi sia quando acquisto i eh, prodotti al supermercato le capsule, il caffè al supermercato e infine anche quando acquisto un caffè da distributore automatico quindi siamo riusciti anche a fatica a far parlare grazie, mondi diversi vediamo se sì. eccola e siamo riusciti dicevo, a far parlare mondi molto diversi, il bar, il retail e i distributori automatici e con la stessa app il consumatore ripeto, raccoglie chicchi e può ottenere premi quindi è stimolato sul consumo anche di prodotti a maggior valore aggiunto in tutti i canali di consumo quindi non è stato facile ripeto, far parlare mondi no? molto diversi tra loro ma credo che la cosa bella sia appunto seguire perché tutti noi Andiamo al bar, andiamo al ristorante, andiamo al supermercato e usiamo il distributore automatico. E credo che sia interessante seguire il consumatore in tutte le occasioni di consumo. Questo è fantastico, quindi di fatto se io compro caffè lavazza al super, inquadro un QR code e mi carica i, le mie Sì, un chicco per un ogni capsula che acquisto. Ad esempio. Vado al bar e prendo a un bar lavazza o comunque certo. che così, anche lì devo chiedere... Oh, la, la, il barista mi, fa, mi, mi, mi dà un QR code che inquadro e raccolgo okay. punti dalla vending allo stesso modo schiaccio Uh, la, la, la, la, il prodotto lavazza ah, sì. della macchina e lì, vending mi è blue, chiaro perché lo mi vedo. il QR code e in quel caso ottengo addirittura 6 chicchi, quindi abbiamo anche agevolato il consumo nel vending no? e nel contempo controllo che i bar che dicono di fare caffè lavazza lo facciano sul serio, quindi faccio anche un lavoro da cliente di controllo mi sembra Sì, molto... ovviamente l'obiettivo è quello di stimolare il consumatore, certo. di spostare magari i consumi sui prodotti a maggior valore aggiunto, non certo quello di controllare. No, no? Però a 360. Così avete una conoscenza del vostro cliente a 360 gradi in tutti i momenti di consumo, e, e parlavamo di touch point per l'appunto. Grazie, torniamo a Coca-Cola o altre novità da raccontare? Ma allora, altre cose velocemente le racconto: le altre due linee, diciamo, sì. che guidano la nostra innovazione sono: eh, oltre alla tecnologia, eh, vabbè, comunicazione, brand già da, da qualche anno noi abbiamo portato nel vending eh, i marchi i prodotti che ci hanno resi forti solidi in altri canali quindi eh, abbiamo già portato nel sistema capsule firma, crema e gusto qualità rossa, qualità oro tierra e eh, in fiera oggi presentiamo qualità rossa declinata anche in capsule per il vending ovviamente la qualità eh, va comunicata, scusate ho fatto un po' di casino eh, quindi questa è la campagna di comunicazione che non abbiamo paura di dire che anche nel vending ci può essere qualità no? non sempre il canale e eh, non dobbiamo nasconderci no? non sempre il percepito del consumatore del canale è esattamente di qualità credo che invece l'evoluzione tecnologica che hanno avuto i produttori eh, piuttosto che i produttori di, di ingredienti o anche il caffè sia netta e eh, credo che valga la pena eh, raccontarla e infine sostenibilità eh, eh, nel nostro stand un pezzo importante no? del, dello stand è dedicato a. l'abbiamo chiamato Green Hub, dove raccontiamo il progetto Tierra che da più di vent'anni no? è la, la capofila no? della sostenibilità. Ma non solo, perché anche le capsule blu, le capsule firma, eh, quindi prodotti in plastica, hanno la compensazione della CO2, quindi non ci preoccupiamo solo del fine vita compostabilità ma ci preoccupiamo della sostenibilità del, del, del prodotto da quando viene prodotto realizzato a quando viene consumato quindi compensando la CO2 crediamo che sia interessante no? per il consumatore sapere che la propria pausa caffè, eh, la CO2 che viene prodotta viene compensata e quindi in questo senso l'impatto viene compensato grazie eh, ripasserei a Coca Cola eccoci qua allora, vediamo se... ma, allora devo dire che per quanto ci riguarda uno dei grandi punti cardine, abbiamo parlato tanto di consumatore e abbiamo parlato tanto di, di, di, di vending machine, di qual è il valore aggiunto, no? di raggiungere il consumatore sempre. La nostra strategia parla esattamente di questo, già da diversi anni, noi siamo, quando si dice Coca Cola si pensa alla Coca Cola ma noi siamo molto altro, quindi ci vogliamo diventare un, un partner, a tutti gli effetti di tutti i canali essere ovunque con quello che è la totalità del nostro portafoglio, noi abbiamo l'acqua distribuiamo gli spirits abbiamo gli energy drink ne abbiamo parlato prima erano in basso, forse non, non li hanno menzionati ma era in realtà la categoria che cresceva che cresce. di più, cresceva del 30% gli sports drink, pensiamo a power ed e quant'altro quindi il nostro obiettivo così come si associa in questo senso alle, alle vending machine eh, parla esattamente alla stessa lingua in ogni momento poter offrire il miglior prodotto possibile al consumatore, nel miglior modo possibile e il vending è sicuramente uno di questi. Um, abbiamo lavorato tanto, sto andando avanti ma vedo che non va tantissimo, abbiamo lavorato tanto sulla parte di digitalizzazione, um, magari lo posso far vedere in questa prossima slide. Um, in questo momento noi abbiamo facciamo tantissime cose sul mercato, conosciamo i nostri consumatori, parlo dalla parte eh, sinistra dello schermo, Big Data big data Advanced Analytics, um, noi segmentiamo il mercato sulla base di qual è il consumatore che passa in un determinato luogo in uno specifico momento, come facciamo a farlo non siamo dei maghi, ma attraverso i cellulari che tutti noi abbiamo in mano in tasca e ci portiamo dietro costantemente tutto il giorno ci attacchiamo a delle cellule eh, telefoniche e queste ci dicono sulla base di quello che noi facciamo con il nostro telefono, chi siamo, dove siamo, che tipo di consumo abbiamo e di conseguenza noi analizzando questi dati siamo in grado di dire qual è l'assortimento migliore lo facciamo sul bar e sui ristoranti ma lo facciamo allo stesso modo e possiamo farlo anche sulle vending machine e quindi prima ho fatto una domanda al presidente chiedendo ma quanto conoscete i vostri consumatori, non abbastanza la mia risposta eh, per il Presidente che vedo che non c'è ma troveremo il modo, ci vediamo fra poco per, per parlarne è appoggiatevi invece sull'industria, oggi è il momento di fare squadra, appoggiatevi sull'industria perché ci sono delle aziende, noi ne rappresentiamo tre sicuramente avanzate su questo che hanno invece dei dati, hanno già degli strumenti, hanno tutto ciò che serve per poter eh, sostenere la filiera e quindi ci metteremo sicuramente a disposizione poi i dati sono dati, è vero che lui diceva sì però io ho sempre un intermediario, ma i dati quando si leggono danno un risultato, non è che possono dare due o tre risultati diversi, per cui se esce fuori che, la, che, che si deve mettere in una macchina un determinato assortimento si mette quello perché quello, è, quello è perfetto per la macchina, ma lo dicono i dati, non lo dice la Coca Cola. L'altra cosa che facciamo è... Eh, Coke and food, questa è una parte della nostra strategia, parlavamo di occasioni, di come aumentare l'incidenza che è quello che cercava di fare tutti quelli che sono seduti a questo tavolo, e per noi l'abbinata Coca Cola o qualunque altra delle nostre bevande con uno snack è una cosa fattibile, oggi sul digitale una volta era impensabile su una vending machine di poterlo fare, oggi con le smart vending è una cosa che si può realisticamente fare, si fa un'offerta al consumatore che passa lì davanti a mezzogiorno e tu gli dici perché insieme alle eh, alle patatine amica chips non ti prendi anche una coca cola e poi magari perché non ci abbini anche un caffè e l'altra cosa che facciamo è la parte di image recognition quindi eh, abbiamo la possibilità attraverso eh, ancora una volta i cellulari, un'applicazione che viene caricata sui cellulari, di controllare quello che è il miglior assortimento e se l'assortimento concordato viene poi effettivamente messo sul, sulla vending machine o sul cooler anche nello specifico perché noi parliamo molto anche di questo, quindi questo il mio sprone diciamo, in questo, su questo palco è veramente quello di appoggiarsi sull'industria che ha investito negli ultimi anni sulla parte di digitalizzazione perché noi possiamo dare una mano eh, chiaramente non lo facciamo perché siamo una onlus ma perché da questa mano che ci tendiamo da questo fare squadra probabilmente riusciremo a far crescere tutta l'industria grazie, grazie Silvia Molinaro eh, oggi è il momento della collaborazione noi italiani non siamo particolarmente proni a collaborare ma eh, o si fa adesso oppure così le filiere e la messa in comune di quelle che sono poi delle situazioni win-win per tutti e di solito i dati sono, sono una ricchezza, di solito uno tende a tenerseli nel momento in cui c'è condivisione approfittiamone eh, Last but not least qui noi come perfetti lavoriamo su quattro leve fondamentalmente soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni, no? abbiamo visto l'innovazione lavoriamo sulla sostenibilità, sul benessere e poi naturalmente tutto deve essere a sostegno del, del nostro core business e vado anche veloce, no? Innovare, lanciamo tantissimi prodotti tutti gli anni Naturalmente eh, ogni prodotto è pensato per tutti i nostri canali di vendita. Eh, siamo sicuramente leader nel canale della grande distribuzione o quello che noi definiamo il canale impulso quindi bar e bar tabacchi soprattutto, ma ci sono le altre due divisioni dove si, ci interfacciamo, quindi appunto il vending machine e l'altra che non tutti conoscono è quella del mondo delle farmacie dove siamo molto presenti eh, con, eh, con una rete dedicata appunto a questo mondo. L'innovazione passa appunto anche seguendo i trend del momento, quindi l'abbiamo detto anche prima, tutto il mondo degli integratori, tutto il mondo delle, dei multivitaminici, no? quindi li abbiamo lanciati sia nel canale, eh, negli altri canali, ma anche nel, alcuni anche nel, canale, nel canale vending. Naturalmente seguendo quelle che sono le logiche del vending, sappiamo tutti che che il vending deve seguire la logica della macchinabilità innanzitutto, no? eh, quindi deve essere un prodotto macchinabile e anche la leva del prezzo è importante. Eh, quello che voglio comunque dire è, anche, è questo, vedete due prodotti, eh, uno è un integratore proprio, vero e proprio, che stiamo lanciando e abbiamo lanciato con grandissimi risultati nel, nell'ultimo anno, ma... Perché dico questo? Perché fondamentalmente è un prodotto farmaceutico, cioè noi appoggiandoci all'R&D, alla ricerca e sviluppo che si occupa del canale farmacia di cui seguo, eh, siamo riusciti comunque a rendere un prodotto jelly, gratificante, però con delle funzioni, eh, funzioni importanti, e alcuni di questi prodotti abbiamo detto li possiamo trovare anche nel mondo del vending. Cioè questo mi faccia capire, questo Golia lo troviamo in parafarmacia ma non nella bancassa del supermercato? No, que questo Golia qu lo troviamo, lo troviamo in, eh, nel supermercato, in farmacia con una piccola modifica di formato ma non di ingredienti, ah. lo troviamo con un altro brand eh, che si chiama Benegam. Eh, e lo troviamo solo, eh, solo in farmacia, ah, okay. però con la stessa funzione siamo riusciti a rendere un prodotto anche eh, diciamo, fruibile anche in altri mercati. Okay. Quindi eh, naturalmente eh, per rendere questo un prodotto diciamo, eh, che dobbiamo far conoscere, per far conoscere i nostri prodotti noi da sempre puntiamo a quelle che sono... Eh, la, quello che è la comunicazione e anche qua modificata negli ultimi anni: no? Quindi, eh, prima era, era comunicazione dettata solo sui canali mass mas, mas e media in generale, ma eh, sappiamo benissimo che l'abbiamo visto prima: le app, eh, diciamo che i social, eh, i giovani, vogliamo parlare appunto con i giovani, riabituarli un po' a masticare, eh, ci, ci, ci stiamo avvicinando proprio al loro modo di pensare e al loro modo di gestire appunto la loro, il loro quotidiano quindi guardano molto meno televisione e, e molto più quelli che sono i social, i tablet. Eh, o, Beh, eh. Ma quello lo facciamo anche noi. Eh, facciamo no, anche, i, anche noi, cioè, certo. Me, come dire, giovani dentro. Ma... Ah, giovani dentro, <ride> esattamente. L'azienda, naturalmente, come tutte, penso, le, le grosse aziende, le grosse industrie, eh, si sono dati degli obiettivi importanti. No? Quindi, prima di tutto, è quello di ridurre, eh, parlo di perfetti, del 15% la plastica nei nostri imballaggi eh, entro il 2025 che per noi avendo tanti prodotti anche in plastica eh, è, è, è, è, esatto, è sicuramente molto importante. Eh, il riciclo come sta facendo appunto Confida e eh, l'associazione nostra è un, eh, un obiettivo molto altrettanto, altrettanto importante e poi appunto eh, il, il recuperare, quindi il recuperare vuol dire il non spreco cioè stiamo cercando di eh, all'interno della nostra azienda sprecare e riutilizzare dove possibile quelli che sono, eh, che sono appunto gli sprechi che generalmente si creavano e si sono creati. Io eh, termino qua perché questa è appunto l'ultima slide ma ne abbiamo già parlato prima precedentemente che cosa ci aspettiamo. Sicuramente concludo con tanta positività eh, perché abbiamo la necessità di essere positivi per poter continuare a innovare. Eh in questo mondo beh devo dire che con questa splendida chiusura eh, diamo avvio a tutti voi andate fate business divertitevi salutate gli amici che non vedete da tempo e anche i nemici dategli un'occhiatina e buona fiera a tutti grazie grazie, grazie è stato un piacere